Stiamo per prendere la tinta <ride> Sembra tipo Goku <ride> Buon day, benvenuti in questo nuovo video Sì, ho tagliato i capelli e sono tipo troppo troppo corti Non convinto di questa c***a, ne voglio fare un'altra e oggi andrò, cioè andrò Tingerò i capelli, non so ancora di che colore No, non mi piacciono non sono troppo corti Comunque lasciate già un bel mi piace E commentate con hashtag Giuseppe Pelato Hashtag Giuseppe ci sfigato, sì Con Justin Bieber nel 2000 In che anno aveva i capelli così lui? 2010 Comunque sono già tinti i capelli Però ho deciso che farò un'altra tinta oggi Quindi vi porterò insieme a me Adesso andiamo a comprarla al supermercato Che non la farò dalla parrucchiera Vlogghiamo come al solito Tra l'altro oggi mi è arrivato anche un pacco Che adesso apriremo insieme E scopriremo cosa c'è all'interno È un top del mio merchandising petacolo Che tipo devo regalare a mia sorella Mi raccomando link in descrizione Se lo volete anche voi Ci sono anche le felpe, i cappellini E le t-shirt unisex Ti piace? non Ti, ti piace? O no? Quindi compratela ah, Stiamo per prendere la tinta però ancora non vi diciamo il colore Allora abbiamo preso la tinta Ma ovviamente ancora non vi dico di che colore farò i capelli Anzi provate a commentare col colore che secondo voi farò Hashtag è il colore E io metterò un cuoricino a chi indovinerà Però ovviamente prima di fare la tinta lei mi fa una buonissima carbonara, che è il mio piatto preferito. E poi dopo ho mangiato, ci coloriamo i capelli. Così, tipo, abbiamo fatto 30, facciamo 31 capelli del cavolo. Facciamo anche il colore del cavolo. No, cioè, speriamo sia bello il colore. Vero? Sì. Non dobbiamo far danni. Sarà bello, non so. Sarà finirà. bello. Okay, sarà bello. Raga, sto ingrassando solo a guardarla. Che buona. Che buona. Grazie. Prego. Buona? Buona mm. Buonissima Allora qua c'è tutta la preparazione e io ho tipo paura Quindi oh, sto lasciando <ride> i miei capelli nelle tue mani Ma I tuoi sono belli Ma aspetta un secondo Cosa? Ma abbiamo il pennello Non c'è dentro No? E uno come ne tinge scusa? Non lo so, non c'è il pennello E come facciamo? Vai a prenderlo! Ma come? Come facciamo? Non so il petto Non hai dei vicini donne vicini no. al pennello, te lo dico No No, non ci ho sbattuto. Eh, però c'è ancora mai. C'è ancora mai. Ma cioè, per... se, no, se hai una vicina donna, basta che sia donna, tutte le donne hanno un pennello per le tiglie. Non conosco i miei vicini. Quanto è lontano la barrucchiero? È la... qua di fiamma. Però sta male, dicono che dal pennello mi devo tingere i capellini. Sposare okay. usare un pettino, tipo una forchetta. Sì, dove è la spazzola di prima che ti ho dato? Cioè, stai registrando? Sì. <ride> quindi il momento in cui abbiamo scoperto che non c'è il pennello. Allora, premessa, lei non è una parrucchiera. Stiamo facendo questa cagata insieme giusto per farla. E quindi se esce male non insultate Sei pronto? vado? Eh, sì, sono pronta. Sicuro? Sì, sì, sì. Sicuro? Sì, sì, sì, no. È sbattuto abbastanza? Eh, lo, non l'ho sbattuto, l'ho. Ehm, capito? sembri una parrucchiera però. Ma dove? Beh sicuramente meglio sembra la parrucchiera che l'ora della per te. Vado? Vai vai Chissà se qualcuno che ha commentato già ha indovinato il colore Adesso vedi che escono fucsia. Mi voglio non farmi le chiazze sui lati e poi sembro una zebra Un vetra No, un... Come si chiamano quei cani? Un dalmata Poi ti devo fare benissimo Ma non le... serve tipo la carta stagnola? No, li ti bruci i capelli Poi dipende, da quella cosa la farò io. Se non basta, cosa fai? Cosa no, non basta? C'è i capelli cortissimi. Io li ho dovuto usare tre di sti cose. Capito? Te c'hai i capelli che sono quattro Il quadro, il quinto dei miei. Ah, brucia! Brucia! È normale. Ah, non è vero, sto scherzando. Una volta. Aia. Ah, yeah. <ride> Una barrucca. Per... <ride> Cosa hai fatto? Guarda. Per un pelo. Oh, i miei pantaloncini ad ananas no. non li devi sporcare. Per nessun motivo. La maglietta fa niente. Ma i pantaloncini ad ananas? <ride> no. Una volta la parrucchiera mi ha fatto la decolorazione eh. dopo dieci minuti mi è uscito il fumo dai capelli. E la madonna. E' volata la goccia da qualche parte, non lo so tu. Oh, mi fai paura <ride> questo robo. Ma con questa tinta si possono tipo anche colorare, non so, i peli delle gambe così. Ma perché dovresti colorarti i peli delle gambe? Ah, no, era una curiosità, non voglio colorarmi i peli delle gambe. Ah sai che c'era un periodo che andava di moda che si coloravano i peli delle ascelle? Sì, ma ancora di moda. Sì. <ride> Ci dai colpi in testa questo coso. Eh sì, mi vuoi far male, di la verità. Adesso ti brucio tutti i capelli. No, no, no, per favore, io ci tengo un sacco i miei capelli. Non mi colori la fronte, vero? Sì. Come si? Anche sì? quella pingata. Sembrano tipo <ride> Goku. Ma io li, li vedo già schiariti. È possibile? No? Sì, un po' sì. Mi, mi sento già vecchio. Presente quello del Brasling Rick Flirt, te lo ricordi? No. Beh, io sì, era un vecchio. Cioè i capelli bianchissimi. Sì. Fatti Ma vedere. se no le possiamo lasciare così? Fatti vedere di lato. Sono, sono un punk, super punk, un gallo. E sono i galli che fanno chicricchio o le galline? Le galline. E fanno coccodè. I galli fanno coccodè. Coccodè fanno. Coccodè! Così? Sì. Eh, coccodè! Hashtag Giuse Gallo. Allora, ragazzi qua sta succedendo qualcosa di. Epico. Di epico. Cosa sta succedendo secondo voi? sta diventando lungo allora adesso sto facendo la decolorazione quanto devo aspettare più o meno io li vedo gialli già un quarto d'ora la parrucchiera Alessia dice un quarto d'ora non so io ho ancora paura li aspettiamo ci vediamo tra poco che iniziamo la tinta eh, si stanno schiarendo sempre di più e sembro tipo un cavolo di tedesco presente tedeschi. Allora ho fatto la decolorazione ma siccome non si sono schiariti del tutto Adesso ne farò un'altra però raga guardate che roba sembra un canarino Però anche così non sono proprio male male No? Sono stupendi Sono stupendi? <ride> allora questo è il risultato dopo due, eh, decolorazioni. Dopo due decolorazioni e dopo l'antigiallo sono tipo un po' bianchi, un po' gialli, un po'... Un po'... Risco di asciugarteli eh, scusa. E adesso facciamo la tinta Sì. Vado. Tanta pazienza per Alessia lasciato il like per la pazienza di Alessia sì. Sono passando tutto il pomeriggio a farmi i capelli Siamo qui dalle due e mezza sulle cinque allora abbiamo messo sulla tinta Cioè abbiamo Ha ah, messo sulla tinta Perché non ho fatto il nemerito Cavolo Adesso dobbiamo aspettare tipo 35 minuti E poi vedremo Che colore è uscito oh, Mamma mia come puzza la tinta Sto morendo Ok dopo ore e ore e ore I capelli si sono tinti E questo è il risultato Sono diventato bianco tipo Li volevamo grigi ma sono venuti bianchi Però sono fighi lo stesso O no? Sono belli? Sono belli come sempre <ride> Allora lasciate un bel mi piace a questo video Commentate dicendomi se vi piacciono Se stavo meglio prima, se sto meglio adesso Mi raccomando che io sono permaloso E condividete questo video ovunque E se vi siete iscritti durante questo video Commentate con hashtag nuovo iscritto Che vi do il benvenuto personalmente E niente, questi sono i miei capelli E spero vi piacciono Sono tornato super biondo e Mi raccomando seguite Alessia su Instagram <ride> Vi lascio il nome qua sotto non Lei non parla, c'è il limone Tu sei tipo lì che non si capisce se sei impanicato Perché non ti piacciono No loro. mi piacciono però tipo devi ti devo seguire su Instagram se no? Sì ok vi lascio il nome seguite qua sotto video. e seguite anche me Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto te com'è che ti chiami su Instagram? Chiacciola Ale di costa Chiacciola Ale di Costa <ride> Bella raga al prossimo video faccio Ma sono troppo bassa io Abbassati un po' così non sembro nano. No basso no ok, giusto così no, tu ti devi alzare in piedi ah ok, aspetta ti si deve vedere però ma stai registrando? si, sì, ti si deve vedere però abbassati un po' tipo così no, non così, tipo spaventata come se avessimo fatto un casino, capito? Eh, tipo eh, met, metto proprio indietro qualcosa Deve venire la copertina deve, deve venire... Allora, aspetta, io mi metto un po' più avanti mi metto qua Tipo così. Ok Tipo così Tu vai più indietro Che più indietro c'è il divano Ok Mettiti qui Se si deve vedere la faccia basta di un po' viga, ok? No, non mettere la mano davanti alla bocca, così Vai <ride> Ci sei? Devi restare ferma però, devo fare lo screen. Beh, <coughs> ma non riesco, non Ok. Ma ridevi. Non devi ridere. Eh, ma. Non devi ridere. Quello non c'è. Come faccio a faccio preoccupata? Ah, fai finta. Allora, invece di guardare la telecamera, guarda i miei capelli e fai finta che si fanno schifo. Ok? Ok. E poi mi vedere... Ah, vanno schifo. <ride> Cogliona. Allora dovrebbe venirti più semplice. Non riesco a fare sempre adesso a Dai che finisco la memoria. Eh, metti stop. Dai muoviti. Ti prego. Non è difficile. E metti stop, dai. Cioè, mi devo... No,